Amici di Crino, bentornati con Mr. K e oggi vi parlo di tre motivi per cui essere clienti di Crino. Ma prima, niente sigla. Potrei sicuramente dirvi che i nostri prodotti sono i migliori, che sono quelli che funzionano meglio, che siamo leader di mercato, che siamo i più belli, che siamo i più bravi, che siamo i più simpatici, ma no, io... Non cado in questi giochi di potere e non lo farò. Non ve lo dirò che siamo i più belli, i più bravi, che i nostri prodotti sono quelli che funzionano meglio. No, io non ve lo dirò. È subliminale, non farci caso, non ho detto che siamo i più belli, i più bravi. Repetita, Juventus. Dicevamo quindi tre motivi per cui vale la pena essere clienti di Crino. Primo motivo, sicuramente la nostra gamma di prodotti. Tra il catalogo Crino ed LTI, infatti, avrete a disposizione più di 25.000 prodotti. Pensate quindi lo stesso numero degli abitanti di città come Vinercate, Chivasso, Cesenatico, Sulmona, Mola di Bari e Termini Merese. Ragazzi, in geografia tanta roba, eh? Confermo Ulaanba Thor e l'accendiamo, Jerry. Esatto! Secondo motivo per cui essere clienti di Crino? I nostri 38 agenti per 20 agenzie di rappresentanza coprono tutto il territorio italiano e sono sempre disponibili per garantirvi supporto in fase di ordine e assistenza. Sul sito www.crino.it nella sezione Contatti trovate l'elenco e i recapiti di tutte le nostre agenzie di rappresentanza. Il Lago Maggiore. Potete inoltre, pot, potete, inoltre decide, eh, potete inoltre decidere di contattarci telefonicamente. Potete inoltre decidere di contattarci direttamente eh, via mail, telefono o fax. Ci sono 11 persone addette al supporto di tutti i nostri clienti. Perfetto. Oppure direttamente sul nostro shop B2B online, così si fa anche prima e si risparmia un bel po' di tempo. Guarda, guarda, tac, clicco e compro. Già arrivato? Eh, la madonna! Terzo motivo e sicuramente nostro fiore all'occhiello, è sicuramente il nostro laboratorio di controllo qualità. Al suo interno troviamo strumentazione come un microscopio pensate a mille ingrandimenti per analizzare le microstrutture dell'acciaio. È lui. Strumenti di preparazione metallografica, una troncatrice, un'inglobatrice e una lappatrice. Due durometri, uno Rockwell, ve lo ricordate, HRC, bram bram, e uno Vickers. Un quantometro per l'analisi chimica degli acciai e un proiettore di profili per l'analisi geometrica. Una cella torsiometrica per determinare il limite di snervamento e di rottura negli inserti. E naturalmente calibri, micrometri e strumentazione di misura. Insomma, possiamo cercare il pelo nell'uovo senza rompere l'uovo. Ragazzi, oggi sono preparatissimo, ma no? Eh? Ma basta! Tutto questo per offrirvi un servizio di consulenza e assistenza tecnica che sappia rispondere a tutte, tutte, tutte le vostre esigenze. Mi state quindi dicendo forse che possiamo determinare la durezza anche su una punta piccolissima di diametro 0,25 mm? Sì! Questi erano solo tre dei tanti motivi per cui essere clienti di Crino. Per conoscere tutto sul nostro mondo seguiteci sui social cercando Crino Tools. Noi ci vediamo settimana prossima. E ce l'abbiamo solo noi, Mr. K. E ce l'abbiamo solo noi, Mr. K.